Ci hanno sempre insegnato che le lettere dell'alfabeto italiano sono 21 più 5 lettere straniere di cui in realtà solo una è veramente straniera perché la J in realtà si chiama Ilunga ed è stata inventata proprio in Italia durante il Rinascimento per definire la I semivocalica come in Jacopo, Jacopo La K veniva usata nell'italiano antichissimo per forzare la C dura e lo potete vedere nel Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. La X è presente in pochissimi sostantivi italiani di derivazione greca per lo più ma si tratta di una lettera che veniva usata molto spesso in latino. La lettera Y è praticamente assente, dato che in italiano non serve a nulla, ma comunque veniva usata dai latini. Quindi di fatto la W è l'unica lettera straniera. Ma in questo video vi parlerò delle lettere italiane che non usiamo più. Et. La lettera Et, o E commerciale, potrebbe sembrare un'invenzione moderna ma in realtà è stata inventata probabilmente nel primo secolo d.C. dalla civiltà romana, come legatura di et, cioè la e-congiunzione. Così invece di scrivere due lettere, ne scrivevano una sola. Geniale. La lettera et rimase in uso anche nella lingua italiana, anche se non per molto. La si trova per esempio nell'Indovinello Veronese, un documento datato alla fine dell'VIII secolo, che alcuni ritengono il primo documento in italiano. Si tratta di un italiano quasi incomprensibile, ma come potete vedere si usava questa lettera al posto delle due lettere ET. Oggi viene usata in inglese e francese, sempre per impiazzare la congiunzione e, mentre in italiano sarebbe insensato dato che la e congiunzione si scrive con una sola lettera, ma secondo me potremmo occasionalmente utilizzarla. SZ. <coughs> Questa lettera probabilmente l'avete vista in qualche testo in lingua tedesca, chiedendovi che è sta roba. Questa lettera è la doppia S. Esatto. E invece di scrivere due S, si scrive semplicemente S. Ormai esiste solo un alfabeto tedesco, ma vi stupirà sapere che una volta si usava anche in italiano, tipo in una platessa lessa lesse la S di lessi un lesse fesso. La sua origine anche qui è una legatura di due lettere, S lunga ed S corta. Magari è un po' difficile abituarsi, ma secondo me vale la pena provare ad utilizzarla. Ok, questa non è proprio una lettera, in realtà è più un simbolo commerciale proprio così, la chiocciola o A commerciale, in inglese AT. Anche in questo caso potrebbe sembrare un simbolo moderno, ma lo si trova per la prima volta nel 1345 in un documento bulgaro, dove viene utilizzato come variante grafica della A, <coughs> mentre i mercanti veneziani la usavano per riassumere in un unico simbolo la frase CONTENUTO IN. Per esempio, invece di scrivere un litro d'acqua contenuto in una bottiglia, scrivevano un lit acqua chiocciola un bot. Se ci pensate, l'utilizzo che se ne fa tutt'oggi negli indirizzi email: mariorossi.archibugiomail.com vuol dire Mario Rossi contenuto in archibugiomail. Quindi, che dire. usiamola? Vorrei concludere con queste due legature che in realtà sono le unioni di due dittonghi latini. Non vi parlerò dell'importanza che queste lettere hanno avuto in lingue come l'inglese. Mi limiterò a parlare della lingua latina e la lingua italiana. Innanzitutto queste lettere non sono mai state usate in italiano, però sono state usate dagli italiani per trascrivere il latino. Infatti nel latino classico i dittonghi ae e oe si leggevano rispettivamente ae e oe. Durante il medioevo questi dittonghi sono legati, quindi la parola latina puena viene scritta puena, per esempio. Ma col passare del tempo il loro valore fonetico è cambiato, diventando una semplice E chiusa. E allora anche la trascrizione è passata ad una semplice E. Pena. Ecco perché in italiano non esistono questi dittonghi. E onestamente non so nemmeno se mi piacerebbero. Una cosa è certa. Tutti questi simboli sono bellissimi. Per concludere vi chiedo gentilmente di esprimere i vostri pensieri nella sezione commenti. E recensire il video con un mi piace o non mi piace. Se siete interessati iscrivetevi al canale per altri video inutili. Grazie.